una delle più importanti per quello che può essere definito il corpo direttivo, eh, gli anziani, gli apostoli, cioè quelli che sono le grandi autorità all'interno della Chiesa. Proviamo a vedere il contesto. Eh, Giacome Giovanni, e in un altro passo la madre di Giacomo Giovanni, figli di Zevedeo, due quanim, chiedono a Gesù di poter stare alla destra e alla sinistra quando verrà il regno. Gesù glissa in maniera molto elegante dicendo una verità, non lo stabilisce lui, ma è il Padre che lo stabilisce. È proprio una, diciamo, divisione di compiti, ecco, non perché Gesù sia meno del Padre, attenzione. E sono Dio tutte e due, eh, però Gesù incarnato chiaramente deve obbedire e quindi il Dio incarnato deve obbedire, quindi il nostro Signore è incarnato sul fatto cane, quindi lo decide il Padre però prende spunto da questa domanda per dare una alaka molto, eh, molto forte. Perché? Siamo al capitolo 20, eh, potremmo dire versetto 25. Gesù, dopo aver visto e udito l'indignazione degli altri dieci, che si sdegnarono con i due fratelli, Gesù, li chiamò a loro e disse, sapete che i capi delle nazioni, quindi i capi dei Goim, come ragioni i Goim, Gesù dice, i capi dei Goim dominano, dominano esse, cioè le nazioni, dominano esse e i grandi esercitano un potere su di essi, su di queste nazioni, su di esse non così sarà fra voi questo è un comando non così sarà fra voi sta parlando ai dodici. non così sarà tra voi ma chiunque voglia fra voi diventare grandi non è una condanna Gesù pone un'altra una condizione qualcuno vuole diventare grande mega Dice Megas, così a meno è concordato: sarà servo di voi. Quindi, chi vuole diventare grande lo può fare, ma sarà il vostro servo. E servo è proprio servo, diacono. Ed è, una, ed è una servitù in comunione, cioè la diaconia, quella dei Haverim, questo gruppo particolare di, di, di giudei soprattutto di farisei che vivevano in maniera integra, eh, meravigliosa, tutta la Quindi proprio diacono e chiunque voglia fra voi essere primo, che è diverso dal grande, Rishon velo Rav, quindi Prime non Rav, Rav grande è mega è Rav, Rav grande. Chi vuole essere primo sarà. Il vostro servo, Dulos. Poi, nell'accezione ampia semantica di Dulos, che vabbè, può essere tradotto in vario modo, c'è anche la Dulia, che è il servizio divino, oltre che la Latria. La Dulia ovviamente si fa eh, in appoggio a, a, a... E le Viti facevano la, la Dulia in appoggio ai coanim, erano i loro assistenti al pezzo, nella grande Avodashem. E qual è il parametro se stesso? Come? Eh, come il Barnashah, il figlio dell'uomo, che non è venuto per servire, pur essendo no Dio che scende dal cielo, ma per servire lui stesso. Non è venuto per, eh, per essere servito, non è venuto per essere servito, ma per servire. Non solo e dare la vita, quindi vita vuol dire anche sangue, Sangue vuol dire vita, dare la vita, la sua vita, come affrancamento, come riscatto di molti. Tema Pasquale. Quindi voi dovete fare così se volete diventare grandi, dovete fare così se volete diventare primi. Ci sono più primi, non credo che ce ne sia solo uno, interessante. Ci può essere più primi. E poi c'è il parametro: il parametro è Barnasha, che è il figlio dell'uomo. Che dà la vita, cioè il suo sangue, la vita, ed è venuto a darla per riscatto: è venuto per, servi, per, se, per, essere, per servire, non per essere servito, e, e la sua vita è in riscatto, cioè in pagamento per la francazione dalla schiavitù. E uscendo essi da Gerico, lo seguì molta folla, e poi arrivano due ciechi, eccetera. Finisce quindi l'Alaka del capitolo. Il capitolo 20 finisce, con, finisce così con questa con questa con queste due alacot. Vi preannuncio che il capitolo 21 è alacot non ci sono, sono alacot. Quindi dovremmo riprendere dal capitolo 22, dal primo versetto per avere altri insegnamenti di Gesù come Rav all'interno della della, della della Rabbanut, eh, di tutti gli altri rabbini. Queste sono dottrine che non, molto autorevoli anche come rabbino, come uomo, non solo come Dio incarnato. Quindi sono tematiche che poi si possono ritrovare anche in altri testi successivi. Quindi Gesù è assolutamente inserito, nella, non solo come pensiero, ma nella sua epoca in maniera totalizzata. Vi saluto e vi ringrazio se vi è piaciuto, vi prego sempre di mettere un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, ciao alla prossima!